Oro, se si taccia la memoria non c'è mai tanto larga da far passare il ricordo di te. Boh, le parole, tutte cazzate, siamo i gesti, con questi ci presentiamo e parliamo con le mani e col loro lavoro. Chi dice di voler bene non sa come farlo. In guerra. La mia anima è là oltre il campo minato attendere gli sminatori o attraversare farlo contando i, i passi al millesimo o correre correre senza mai voltarsi mentre scrivo le gambe pensano da sole ogni giorno è una vita il coraggio di dirle certe cose è pari e contrario alla paura di doverle sentire il coraggio di svoltare senza spiegazione è uguale opposto alla pura di dirle per timore di scoprire chi siamo veramente non dirmi il perché del tuo silenzio ma parlami come non la fosse Sorriso S.P.A. Quoto in borsa il mio sorriso investo sulla positività aspetto gli interessi e mi occupo del mio lavoro col dubbio di passaggio che sia lui ad occuparsi di me Giro intorno al sole Ti ho persa Ritrovarti sarà il mare Ti ho pensata Viverti sarà la vita Ti ho scritto Leggerti sarà toccarti Ti ho letto Scriverti sarà sorriderti Ti ho vista Ascoltarti sarà ballare Ti ho desiderata Allontanarmi Sarà solo un giro più lungo Avere sé Scuoto l'anima per lasciare briciole di complimenti agli stupidi Taglio la gola all'esperto di turno Ed il suo sangue ne faccio bevanda per convinti malati Inchiodo il palo, al palo il mio ego Finalmente contento di essere sempre al centro dell'attenzione Mi cercherai solo trovandomi Per questo non devo far nulla oltre essere GPS non sempre dove è il corpo è anche la mente, che dire poi del cuore. Fu così che nacque l'anima, per distinguere dove siamo da dove viviamo. Grazie, ciao ciao.